Dunque il lavoro di oggi è quello di terminare l'esercizio che ci eravamo dati sui tirocini e i punti che ci mancano sono la definizione dei mock-up dell'interfaccia e i KPI del processo. Ehm, I mock-up relativi ovviamente a questo caso d'uso che abbiamo analizzato e dettagliato ieri quindi parto chiedendo se ci sono ancora dei, dei dubbi, dei chiarimenti su questo scenario, o se no diamo per buono e costruiamo l'interfaccia, cominciamo a costruire, a immaginare l'interfaccia relativa allo stesso. L'interfaccia relativamente semplice, nel senso che abbiamo... A occhio e croce due mockup da creare. Uno relativo ai passi 2 e 3, nel quale, come sempre, il passo 1 è precedente, no? è l'esito di un'azione precedente che svolge l'utente sui menu di sistema, del, sulla scelta delle funzioni del sistema informativo. I punti 2 3 invece sono la presentazione da parte del sistema dell'elenco delle richieste. E il fatto che lo stage in job sceglie una richiesta dell'elenco. L'elenco, come dice il nome, è una lista in qualche modo che deve mostrare per ciascuna richiesta alcune informazioni essenziali, che permettano un attimo al, all'attore stage in job di riuscire a valutare quale scegliere per prima informazioni. Diciamo così minime, potrebbero anche essere 1, 2, 3, 4, 5, opache, ma in questo caso abbiamo scelto di dare un elenco diciamo così, un pochino più informativo. Quindi qui deve esserci la generazione dell'elenco, dobbiamo decidere come visualizzarlo e poi come dare allo stage and job la possibilità di scegliere. Scelta la richiesta si passa a una seconda videata, a una seconda mock-up, per la quale prepareremo un secondo mock-up, che è relativo ai passi 4-5 oppure 4-5-1. 4-5 perché è il passo nel quale il sistema costruisce i dettagli con tutte le informazioni che possono servire per comprendere i dettagli della richiesta e soprattutto dello studente che ha fatto questa richiesta, e poi deve esserci la possibilità per l'utente di approvare o non approvare, cioè rifiutare la richiesta. Possiamo anche chiederci, a livello di mock-up se vogliamo esplicitare anche la possibilità di non far nulla. Nel senso che l'utente, il sistema informativo, non ha mai la pistola puntata alla testa. Per cui se si trova di fronte a una videata con su scritto approva, rifiuta, non c'è nulla che lo obblighi a premere uno di quei due tasti, potrebbe benissimo alzarsi, spegnere il computer e andare a casa. E il fatto che siamo arrivati qui e il nostro scenario preveda queste due uscite, non implica no, che l'utente, c'è cioè lo scenario che dobbiamo immaginarci che in ogni momento può essere interrotto, per esempio c'è motivo che l'utente, in questo caso sta un gioco lo studente, l'attore, interrompe di, di interagire, smette di interagire col sistema informativo. Questo non lo dobbiamo prevedere esplicitamente. Perché è, è insito nella natura dell'interfaccia. Se vogliamo però potre, possiamo, a livello di interfaccia, rendere esplicita la cosa. Cioè se tu sei andato qui solamente per vedere i dettagli della richiesta, ma in quel momento non sei pronto, non hai voglia, non hai tempo di pensarci per poter dare un sì o un no, Sai che puoi sempre abbandonare, però un conto è farti abbandonare facendosi chiudere il browser e rientrare dopo. No? Un conto è invece magari aggiungere a livello di interfaccia una, un tasto annulla che poi di fatto non fa nulla di più che se non normalmente cliccando sull'home del sito torno indietro e abbandono la procedura che avevo in corso. Questa non è un'azione all'interno del caso d'uso, è un'azione di interfaccia se vogliamo, se vogliamo aggiungerlo oppure no non dobbiamo necessariamente per ogni passaggio poter dire però l'utente di questo passaggio potrebbe decidere di non andare avanti se lui decide di non andare avanti, il sistema informativo non lo vede non lo sa non sa so se si è solo addormentato e poi riprenderà oppure se ha deciso di fare altro ok, allora rimaniamo su due scusate, questo è questo, devo ma questa due mock-up uh, il primo quindi è relativo alla visualizzazione dei dettagli dell'elenco richie... dell delle richieste. Allora, richiesta, richiesta, andiamo a vedere il nostro modello concettuale per capire quali sono le informazioni associate alla richiesta. Richiesta ha una sua data, ha un suo stato approvato oppure no, che in questo caso diciamo non... Ci interessa perché ciò che vorremmo visualizzare sono solo quelle non approvate, ovviamente, perché non crederebbe. La richiesta associata a uno studente è associata a una proposta da parte di un'azienda. Quindi nel generare quello che nel caso d'uso abbiamo definito l'elenco delle richieste. Quali dati riteniamo utili scrivere, mostrare l'utente per ciascuna delle richieste? secondo me la data, sicuramente, lo studente, poi possiamo decidere se mettere un nome, cognome, matricola o solamente nome e cognome, il nome dell'azienda proponente, e, e non so che altro, nel senso che questa descrizione, per come l'avevamo discussa, quando abbiamo fatto il modello concettuale, era una descrizione lunga, non era solamente un titolo della proposta. Quindi in un elenco non ci vado a mettere una descrizione che potrebbe essere di mezza pagina. Quindi sarebbe bello vedere data, studente, azienda, titolo della proposta. E il problema è che nel nostro modello la, il titolo della proposta non ce l'abbiamo. Quindi possiamo decidere di aggiungere al modello oppure farne a meno nell'elenco. L'informazione invece ad esempio sul tutorial aziendale non vedo come possa essere rilevante. Non ci interessa. Quindi se vogliamo fare le cose per bene io aggiungerei qua un titolo che se non sbaglio nei moduli cartacei forse c'è addirittura. Anche se stanno cambiando, eh. tanto visto che parliamo di tirocini, stanno rivedendo tutti i regolamenti di tirocini, quindi dall'anno prossimo, giù di lì. Non so se cambieranno in poco o in molto, ma preparatevi alle variazioni. Ok, quindi, avendo aggiunto un titolo, abbiamo qualcosa di un pochino più utile da mostrare. nella nostra interfaccia quando siamo in una funzione che è una funzione di approvazione eh, richieste di tirocinio giusto e chi è entrato qua siamo personale dello stage in job che è entrato in questa funzionalità stringo un po' la finestra perché vedo che a sinistra taglia un pezzettino e viene posto di fronte all'elenco delle proposte anche qua possiamo crearlo, la volta scorsa l'abbiamo fatto come sotto forma di tabella, se vogliamo qua possiamo farlo sotto forma di elenco, ma in realtà ha più senso farlo sotto forma di tabella, quindi di nuovo facciamo le cose che hanno senso. Una tabella nella quale riportiamo, abbiamo detto, i dati dello studente, anzi la data come prima cosa. ordinate in modo crescente, eh, lo studente, l'azienda e il titolo di tirocinio, quindi la data può essere l'ultimo che è arrivato, è arrivato proprio stamattina, lo studente Rossi Mario, l'azienda sarà la ABCSRL, ABCDSRL, e il titolo di tirocinio è ottimizzazione logistica. Poi ce n'è un altro che è arrivato ieri, un'altra richiesta, da parte di Bianchi Maria, dalla società EFGH S.P.A., dal titolo gestione del personale e così via sì invece di? Cioè, sì eh, all'esame hai la carta e la penna quindi <ride> disegni quella tabella sì cioè, Fai questa cosa qui e ci scrivi dentro qualche dato di esempio. Sì, sì, non devi riportare la sintassi. Ma è un esercizio visuale questo, quindi mostrare come appare l'interfaccia. E io purtroppo qua ho dovuto scriverlo in quel modo. E dopodiché devo permettere al all'operatore di selezionare una di queste voci. Allora, questo è prima del caso d'uso. Noi siamo dentro un caso d'uso nel quale è già stato deciso, no? esatto, abbiamo già scelto. Andranno poi, ma queste fanno parte... Queste sono le azioni, ieri dicevamo, di senso compiuto che gli operatori possono fare. A monte di questo deve esserci, quello che avevamo accennato chiamando l'architettura dell'informazione, cioè un sistema di menu che ti permette di attivare queste cose. Allora, quello non ha, non descriviamo come casi d'uso, cioè non è, andiamo a descrivere il caso d'uso, eh, l'operatore sceglie dal menu questa voce piuttosto che quest'altra. Eh? andrà progettato quando uno progetta l'interfaccia che ci sia un modo per attivare questi casi d'uso noi qua partiamo dal caso d'uso già attivato no? eh, quando abbiamo descritto il caso d'uso l'abbiamo anche dove è? abbiamo dato dei dei prerequisiti ad esempio per cui noi siamo già arrivati qui sapendo che l'utente ha scelto di fare una funzione ma che il sistema ha già verificato che l'utente che aveva senso che l'utente facesse questa richiesta. Okay. Eh, sicuramente serve, non è diciamo, lo svolgimento del caso d'uso. Non facciamoci ingannare no, da questa cosa che sembra una pagina web completa, in realtà questa pagina web avrà una cornice sopra e a sinistra con i menu con le voci per poter scegliere le varie funzioni. Semplicemente noi qua non la possiamo fare perché non è un requisito specifico di questo caso d'uso. Come faccio a scrivere il menu se non so qual è l'insieme totale di tutte le funzioni? Potrei farlo solamente quando avrò, diciamo così, a livello non funzionale, l'elenco totale. Ma non impatta no, sulla funzionalità del singolo caso d'uso. Quindi è una cosa che noi vediamo come precedente. Esiste, deve esistere, ma non è dentro il svolgimento del caso d'uso. Quindi ci chiediamo quando l'utente decide di entrare in quella funzione, come fa? quindi sicuramente ci sarà una pagina però da, da progettare di login del stage and job che gli presenta tutte le funzionalità in qualche modo a cui il stage and job ha accesso che è comune tra l'altro sarebbe comune a tutti i casi d'uso per quello che non la metto in un caso d'uso in un altro, in un altro, in un altro perché altrimenti sarebbe ripetuto quel mockup n volte Ok, eh, queste cose sono selezionabili da parte del... quindi possiamo mettere, che non so, a fianco di ciascuno, mi pare che si faccia così, una casellina in cui lui possa selezionare, oppure un link, una voce seleziona, un bottone, avrebbe vale più senso forse un bottone qua, sì, fatemi togliere questi che non hanno senso. Il problema è che non so come fare... A, a matita lo saprei fare. Non so qua come fare a mettere un bottone dentro una tabella. Scusa? Parentesi o parentesi? Voglio un radio button, però. Io voglio un bottone come questo. Oppure un link. Se cioè, parentesi o parentesi fa questo. La parte che ti fa questo. Ah. vai via. Te lo scrive così. No, no, per quello.. Sarebbe aperta e chiusa parentesi e ti fa il radio button. Senza l'o in mezzo. Ma togli. No, adesso me l'ha fatto. Va messo con una casella a parte. Ci vuole la virgola davanti. Però questa. Allora, uno potrebbe, facciamo un discorso fino in fondo, se riesco a togliere dalle scatole questa cosa, una modalità potrebbe essere questa, poi perché questa non mi piace, un attimo solo che... Ok, vabbè, adesso non me l'ha fatta proprio perché a me sono stati di troppo. C'è una modalità per scegliere una voce da un elenco: è mettere a fianco di ogni voce un radio button per cui l'utente deve, per scegliere una voce, selezionare la voce stessa e poi cliccare su un bottone di conferma. È una modalità che non si usa molto. Se vogliamo, la usiamo quando vogliamo proprio essere sicuri che la, che la voce scelta, che separare la scelta della voce dalla conferma che ho scelto quella è molto più rapido mettere a fianco di ogni voce un o, o rendere ciascuna voce stessa un link no? per cui l'utente se vuole scegliere questo clicca qua e automaticamente lo sceglie. Sì, si è sottolineato e è chiaro che siamo link. Quindi questo è un modo, un modo non molto moderno di fare questa interfaccia, l'altro modo è quello invece di non aggiungere nulla, le interfacce moderne sono più di tipo minimalista, nel senso che lasciano che gli elementi stessi parlino e si possa agire sugli elementi stessi, e quindi la disegnerei sotto forma di link, cosa che però qua non riesco a fare, le singole voci della tabella, quindi l'utente clicca su una singola voce. Quindi immaginate che queste siano non lo so fare, siano sottolineate. Non so se basta fare così. Bisogna andare a... No, non me lo metto in corsivo. Ok, quindi l'utente clicca su una di queste voci. Ricordiamoci cosa diceva il caso d'uso, il sistema mostra l'elenco delle richieste in attesa di valutazione. Questo è sicuramente un elenco, queste sono sicuramente richieste, delle richieste abbiamo scelto quali dati mostrare. Dati relativi alle richieste possono essere dati dell'oggetto richiesta, dell richiesta stesso, come ad esempio appunto la data, ma oppure informazioni correlate in modo univoco alla richiesta che è lo studente, che la proposta, che l'azienda, se seguiamo la relazione vediamo che c'è una cardinata 1, quindi sono informazioni univoche e possiamo tranquillamente diciamo, trattarle come attributi, anche se indiretti, della richiesta stessa. Salviamo questa roba, gli diamo un nome, passi 2, 3, elenco delle richieste. E poi ci serve un nuovo mockup. Possiamo cronare questo solo per rapidità. In cui vediamo invece il dettaglio della richiesta da provare. Passi. Ah, sì. 4-5, cosa dicono? Il sistema mostra le informazioni della richiesta, quella selezionata nella pagina precedente, e quelle relative alla carriera dello studente. Quindi è una pagina che dice che è un po' piena, nel senso che avrà molte informazioni dentro, va bene. Tanto è una pagina di dettaglio, l'abbiamo scelta a posto. E poi può permettere, quindi in fondo alla pagina ci saranno, direi, due bottoni, uno con scritto approva e l'altro con scritto rifiuto quindi noi andiamo sì, sicuramente a riportare nella pagina le informazioni salienti della richiesta tipo la data eh, la descrizione il titolo, l'azienda eccetera eccetera per esempio ci metto un'altra tabella di nuovo senza, senza titoli in cui ci metto eh, la data abbiamo detto che era 17.01.2013 14 c'era l'azienda la, che era la ABCD SRL l'argomento o il titolo era ottimizzazione logistica la descrizione qui la posso mettere una lingua particolarmente straniera, queste sono le informazioni sulla richiesta, cosa possiamo aggiungere sulla richiesta, poi lo studente lo mettiamo a parte, eventualmente tutto l aziendale, l'unica altra informazione che abbiamo. Cinco pallini, con la prima Dobbiamo dire che non ci sono i titoli. Okay. E poi invece abbiamo questo se vogliamo un banner di, di che ci ricorda la richiesta e poi abbiamo tutte le informazioni sullo studente. che possono essere, noi non le abbiamo dettagliate finora, ma sicuramente possiamo mettere che so, lo studente richiedente, mettiamo un titolo intermedio di una dimensione un pochino più piccola, sullo studente richiedente andiamo a dare le informazioni che è ad esempio che è ne so, la matricola S123456 si chiama Rossi Mario Poi possiamo aggiungere altre informazioni, potrebbero essere iscritto ad ingegneria gestionale Metti alle 8, è scritto alla laurea, non laurea ma magistrale di ingegneria gestionale, poi si dice per la terza volta, sapete che non si dice al terzo anno, scritte so ai studenti non dice che voi siete studenti al secondo, al terzo, al primo, al quarto anno, ma dice sei iscritto per la prima volta, per la seconda, per la terza, per la quarta. Perché, nel vostro, quando avete un carico didattico misto, che ha corsi di, del secondo e del terzo anno mescolati, non si può dire se siete il secondo o il terzo anno di studi, del corso del piano di studi. Si devono inventare dei nomi strani per far quadrare le cose. Dopodiché, possiamo dire che la media degli esami è di 28,8, già che inventiamo eh, eh, numero di crediti. È di 160, Siamo la triennale qua, È eh. e... un po' di informazioni di questo genere, adesso qui ho messo a titolo di esempio proprio perché non abbiamo modellato nel nostro modello le informazioni sullo studente sulla sua carriera e soprattutto i requisiti non ci specificavano quale doveva essere il criterio di accettazione. Quindi informazioni che permettono al stage job di valutare sulla base delle regole che avranno, che se dovessimo progettare per davvero questo sistema dovremmo informarci su quali siano queste regole. A farci da, dammi una coppia del regolamento dal quale emerga qual è, eh, quali sono le informazioni di cui hai bisogno. Sì, sì. Eh, in realtà sono informazioni visualizzate con cui non è necessario interagire, quindi non si può diciamo, rendere in vari modi, è semplicemente la parte che l'operatore deve leggere. In realtà, se penso al caso reale... È più complicato perché ogni corso di studi, sulla base del suo regolamento, può avere dei criteri diversi per la selezione dei tirocini. Perché tu a un certo punto hai la persona che stage in gioco e dice, ma guarda, tu con questi crediti, con questa media, se fai ingegneria tal dei tali puoi accedere al tirocinio, se invece fai l'altra non puoi accedere. Ma questa è un'informazione che potrebbe essere esula eh, da quello che stiamo facendo, potrebbe essere codificata nel sistema informativo per evitare, diciamo così, all'impiegato del stage and job di doversi ricordare a memoria tutte le varie cavilli, eccetera. No? Eh, e quindi uno potrebbe pensare, se questo fosse stato specificato, di inserire qui già una sorta di prevalutazione del sistema, del tipo rispetta o non rispetta i criteri del corso di laurea in cui questa persona è stata inserita, si il C.I.S.C.R.I.E. Eh. Eh e quindi avere il confronto di questi valori con le soglie che, che sono state decise dal collegio di studi. E in questo caso di tutto questo non, non se ne parla, quindi io qua non lo inserisco ovviamente. Però non dovrebbe cambiare tutto dal modello concettuale perché dovrei aver messo dentro il corso di laurea, i criteri del corso di laurea, eccetera, eccetera. E fino anche i mock-up, i casi d'uso. No, no, magari la provazione ci vuole comunque, un umano che mette la firma. Eh, non è una provazione automatica ma quasi mai e corrisponde alla firma tu consegni un modulo sei sicuro che te lo accetti perché magari il sistema informativo non ti fa neanche fare domanda ecco. però comunque qualcuno che lo riceve ne prende atto che tu non abbia scritto viva la fiorentina ma abbia scritto i dati veri sul, sul modulo sì. ok, alla fine abbiamo detto che Il vero lavoro dell'impiegato sarà leggere stage and job, sarà accetta oppure rifiuta la proposta. E questi sono i due modi per terminare il caso d'uso. poiché il mockup è uno deve avere deve comprendere tutte le alternative previste dal caso duro, cioè il caso duro dice può accettare, può rifiutare, lo fa su due cammini diversi e il mock -up mi deve, deve permettere all'utente di poter prendere questi cammini diversi. Dimmi. No, non c'è ancora. No, no, no, no, il processo specifica che il tutore accademico viene identificato dopo l'accettazione della proposta. Quindi in questo momento non lo conosciamo ancora. Conferma di cosa? C'è un'altra videata in cui si è scritto hai accettato. Ma no nel senso che io mi aspetto non siamo più negli anni 90 quindi l'utente si aspetta che dopo che ha cliccato accetta ritorni su questa videata con quella voce in meno o se non ci sono più voci ritorni direttamente al, al menu principale del sito all'home page del sito se cioè, le videate intermedie con su scritto l'operazione richiesta è stata effettuata cioè voi quando mandate una mail con un sistema di web mail, quando fate invia, non vi compare una videata con scritto la mail, è stata inviata e devi cliccare ok, non più, dico negli anni 90 sì, la prassi era quella, adesso eh, ci sono altre meccaniche, ad esempio in quel caso della mail, magari c'è un, un indicatore di progresso che ti sta dicendo la sto inviando, ho finito di inviarla, ma non devi dare la conferma di aver letto la conferma, L'unica eccezione, ma in quel caso non è, eh, non è solamente un ok, è se l'operazione rischia di essere pericolosa, allora prevedo una conferma ulteriore. Sei proprio sicuro? Ma non, non sicuramente in questo caso. Sapendo che dal punto di vista della usabilità dell'interfaccia utente, in ogni caso anche la videata, sei proprio sicuro, di solito non serve a niente. Perché quando l'utente sa già che c'è, si predispone già mentalmente, so che quando clicco accetta dovrò subito dopo cliccare su ok. E per quella volta invece in cui io ho sbagliato, vedete che me ne accorgo dopo aver dato già la conferma definitiva. Perché in quel momento non sto leggendo la domanda e ponderando la domanda. So che devo farlo e lo faccio in automatico. Per cui le linee guida sull'interfaccia in questi casi dicono è inutile diciamo così, appesantire il lavoro del 95% delle operazioni che avvengono correttamente nella speranza di catturare un errore che si verifica nel 5% dei casi e che comunque non riesce a catturarlo perché l'utente clicca in automatico. È sempre meglio in questi casi dare la possibilità di fare l'undo. Cioè ho appena fatto una cosa, mannaggia ho sbagliato, annulla. Quindi subito dopo, se volessi fare questo, se questa fosse un'operazione pericolosa, subito dopo aver premuto accetta, torno all'inizio e magari nella pagina iniziale qua mi compare un messaggino che mi dice richiesta accettata e poi mi dà un link, un bottone per dire se vuoi annullare, annullala. Annulla l'operazione che hai appena fatto. E quindi è un modo che non è invasivo. Nel caso normale, quindi quando faccio l'operazione senza errori non mi dà carico in più, non mi obbliga a fare qualche cosa, ma mi dà comunque il modo di diciamo così non portare avanti delle operazioni sbagliate ma nel momento in cui me ne sono accorto. Perché di certo me ne accorgo un momento dopo. Se pensate come lavorano magari eh, pensando Gmail sul cellulare funziona così. Quando tu archivi una mail, la cancelli, eccetera, ti viene una notifica in fondo che dice mail archiviata oppure cancellata, e per un secondo, due secondi, per quanto rimane la notifica sotto puoi premere a nulla e te lo riporti indietro. Ma non ti chiede quando cancelli, potresti pure di cancellare, non è che queste cose non esistono più. Ne ti dà una videata con su scritto email cancellata, clicca oppure butta via la notifica per non andare via. Sono passaggi. Che appesantiscono e non danno in realtà una vera sicurezza in più. Ok. Quindi questo era un caso semplice perché il caso duro era semplice. Allora, per quanto riguarda invece l'ultima domanda parlava dei KPI più rilevanti per la valutazione del processo. Adesso poi noi all'esame cercheremo di essere anche un pochino più specifici, perché per la valutazione del processo uno la può prendere da tanti punti di vista diversi. no? Allora cercheremo di essere un pochino più specifici, già in questo caso ad esempio potremmo dire eh, per la valutazione del processo con riferimento non so, alla... Ai tempi di risposta, oppure alla velocità di attivazione dei tirocini, cose di questo genere. Quindi mettiamo già il focus su alcuni aspetti, alcune diciamo così, parti del processo che non sia processo nel suo complesso. Ma qui dobbiamo, per fare questo dobbiamo tornare indietro un attimo e chiederci, metterci un pochino più dal punto di vista dello stakeholder, quindi vediamo la cosa nel suo insieme, e mi chiedo quali sono le misure che posso estrarre e che mi possono dire quanto questo processo sta funzionando bene dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dell'efficacia, dal punto di vista dei costi, delle risorse, dal punto di vista del, degli errori, dal punto di vista dei malfunzionamenti, eccetera. Quindi, io qua ci vedo degli elementi che sono molto facili da misurare, che sono relativi all'uscita. Cioè, questo processo normalmente è un processo sequenziale, quasi sequenziale, lineare, che si concentra ovviamente sull'esecuzione del tirocinio. È una prima misura, direi che la, quante volte il processo viene attivato, e non accettato è una quantità che mi interessa vedendo il processo a questa distanza la prima cosa che mi attira la mia attenzione è questa la seconda ragionando cerchiamo cioè, di ragionare da stakeholder no? cioè, quando è che funziona bene? Beh, quando non ho false partenze e poi io qua alla fine ho un voto registrato Allora, una cosa che mi interessa sicuramente è che tutti siano soddisfatti. Qui devono essere soddisfatti almeno in tre. Lo studente, il tutore accademico e il tutore aziendale. Allora, sicuramente dei KPI dobbiamo tirarli fuori sulla, sul livello di soddisfazione. Il livello di soddisfazione dello studente lo misuro in parte dal questionario di valutazione che lo studente stesso compila e in parte dal voto che prende. In realtà il voto che viene segnato, sì, è il voto è più alto, lo studente è più soddisfatto, il voto più che altro forse misura anche la soddisfazione del tutore accademico, che è colui che decide il voto. Dimmi. Ma sta facendo? il voto con il sistema informativo? Cioè se il Il KPA misura il processo, non il sistema informativo. È una key performance indicator del processo, del processo dei tirocini. io organizzo tutto un meccanismo per gestire i tirocini, se mi accorgo alla fine che i tutori aziendali non, non sono d'accordo, gli studenti abbandonano la metà, litigano con l'azienda, eccetera, è il processo che non funziona. Devo cambiare il processo, vuol dire che il processo lascia passare i tirocini. Qui ad esempio, non, in questo processo non c'è nessuna verifica sui tirocini che vengono proposti dall'azienda. Non c'è nessuna verifica sul lavoro che la persona va a fare in azienda, sulla serietà dell'azienda in questo processo non è prevista allora quando io vado a, eh, ho fatto un processo mi aspetto che questo processo faccia funzionare le cose bene non sto misurando il sistema informativo eh? che è pieno di processo nel suo complesso Quindi il processo visto, dal visto dagli stakeholder per cui magari mi accorgo che se c'è qualcosa che non va devo intervenire intervenire puntualmente su quell'azienda intervenire sul processo poi i API servono per capire per darmi lo strumento per capire se qualcosa non va oppure se tutto va bene oppure se tutto sta migliorando oppure se quindi io lavorerei su due aree macro aree, poi non so se la prima area è i volumi, cioè quanti tirocini vengono approvati. La seconda area è la soddisfazione, la qualità del risultato. Sul resto, sui tempi non c'è molto da dire probabilmente o probabilmente sarebbero dei KPI, ma meno importanti, perché il, la, il grosso del tempo è qua dentro, lo svolgimento del tirocinio. Non ci posso far nulla, sono 300 ore, concordate dallo studente e l'azienda, se loro concordano di fare 4 ore al giorno anziché 8, a me va bene lo stesso. E gli altri processi in realtà si svolgono in tempo molto... Vabbè, potrebbe esserci il tutor che è lento a rispondere... Posso andare a misurarlo, ma non mi sembra che sia no, uno dei fattori principali, dovendone scegliere tre principali, il tempo di risposta del tutor accademico e dare il voto. Potrebbe essere, ma questo è più per esperienza, critica questa fase qui, Adesso non si legge, ma qui c'era scritto che lo studente deve trovare il tutor accademico. So che molti spesso hanno dei problemi, no? con uno, con l'altro, con l'altro, poi devono iterare, alla fine finiscono sempre sugli stessi che hanno 200 tirocinanti quindi se dovessi scegliere il terzo elemento da valutare sceglierei quel terzo quindi adesso poi dobbiamo formalizzarli però le aree su cui io mi concentrerei pensando al processo pensando quali sono le cose che permettono di farlo andare bene o male è il tirocinio è andato bene? funziona il meccanismo? le aziende e gli studenti sono soddisfatti di quello che viene fatto? Due, è un meccanismo che viene utilizzato? I volumi, quanti vengono fatti, quanti ne vengono accettati, approvati? Terzo, più nel dettaglio, ma perché magari ho avuto esperienza che eh, questa può essere una criticità, la, la scelta, il meccanismo per cui lo studente deve trovarsi da solo il tutore accademico, funziona o no? Allora, questi sono orientamenti, indicazioni, cerchiamo di trasformarle in indicatori, quindi prendiamo un altro, un altro foglio bianco di, di gestione di tirocina, quindi abbiamo detto il primo la prima area che ci viene in mente, questo non è ancora il KPI, eh? non è ancora un indicatore, ma l'area in cui diciamo è valutiamo i volumi di tirocini svolti. Il secondo punto è, di anno in anno stiamo crescendo, stiamo diminuendo, eccetera. il secondo è valutiamo il buon esito del tirocini attraverso la soddisfazione degli enti coinvolti e il terzo, abbiamo detto, è eh, valutiamo o misuriamo l'eventuale criticità della scelta del tutore accademico. Allora, questo è il senso che vogliamo dare. Il numero. Allora, se io dico dammi un indicatore che mi permetta di valutare i volumi di tirocini svolti. Il più semplice è semplicemente il numero, il conteggio dei tirocini... Dove li conto? Qui, quando, viene, quando parte o quando viene approvato. Ma qui c'è la definizione delle date e poi il tirocinio inizia. Posso misurare i tirocini iniziati o i tirocini terminati. In questo processo non è previsto che un tirocinio muoia a metà. Purtroppo alcune volte succede, per fortuna sono rare. Ma questo processo è una modella, quindi misurarlo qui o misurarlo sotto è solo una questione di tempo, non è una questione di numero. Quindi possiamo misurare il numero di nu conto e con del numero di tirocini attivati. In che intervallo di tempo? E possiamo ragionare a calendario fisso o a calendario mobile possiamo dire nell'ultimo anno accademico se vogliamo avere un dato all'anno e quindi vuol dire che adesso avremo l'indicatore che è relativo all'anno accademico 2012-2013 tutti i tirocini che sono stati attivati fino a settembre 2013 il dato del 2013-2014 ce l'avremo a ottobre 2014 e lo potremo confrontare col dato del 2012-2013, anno per anno. Non ha senso avere una misura che sia ancora confrontabile su interi di tempo minori in questo caso. Sarebbe comodo vedere il fenomeno tra in tempo reale, ma il fatto che a luglio. Si attivino meno tirocini che a maggio è normale. Maggio del terzo anno è normalmente ma aprile maggio, cioè a marzo inizia il secondo semestre ad aprile partono i tirocini. A gennaio partono molto pochi. Quindi andare a confrontare un mese col mese successivo serve a poco. Servirebbe andare a confrontare col mese corrispondente dell'anno prima. Ma il dato principale ce l'abbiamo a livello annuale, perché il trend è un trend con una periodicità annuale. Ogni anno arriva un'informata di studenti nuovi, vediamo cosa fanno e vediamo quanti serve. Quindi potrebbe essere il conteggio dei numeri di, di tirocini attivati nell'anno accademico precedente. Se lo vado a vedere oggi vedo quello del mio precedente, bene ovviamente anche tutti gli storici, di quelli ancora Questo è un indicatore proprio di massima. Eh? E questo è un volume. abbiamo detto valutiamo volumi, questo è un volume. Diverso sarebbe valutare il numero di tirocini attivati fratto, diviso, il numero di studenti iscritti. Perché io posso avere una diminuzione del numero di tirocini dovuta alla diminuzione del numero di iscritti. Cioè le iscrizioni al primo anno, come sapete, oscillano anche del 20% da un anno all'altro. sempre un casino. Prevedere, e pianificare. Quindi quell'onda del 20% sul primo anno, due anni dopo si ripercuote sul terzo anno. Allora, uno dice, ma perché quest'anno abbiamo avuto 10% di tirocini in meno? Eh, guarda, fai meno studenti. Allora, dipende di cosa vogliamo misurare. Qui, qui parlano di volumi, va benissimo questa misura. Se volessimo invece parlare di Accesso al tirocinio, allora dovremmo rapportare il numero di tirocini attivati rispetto al numero di studenti che potenzialmente avrebbero potuto attivare. Sarebbe un altro indicatore, non più di volume, ma di penetrazione, se vogliamo. Tra l'altro, se parlassimo di penetrazione, dovremmo dividere assolutamente per corso di studi. E adesso, con il nuovo ordinamento, si stanno uniformando le cose, ma fino all'altro ieri c'erano alcuni corsi di studi come il vostro in cui il torcinio era obbligatorio come anche quelli di del cinema, altri, altri corsi di studio invece in cui il torcinio non era obbligatorio e veniva scelto dal 5% neanche delle persone. Quindi in quel caso andava proprio disaggregato. Ok, allora questo qui è un indicatore che è definito direi in modo non ambiguo. No? Non ci vedo è un conteggio, è un numero assoluto è un numero che viene generato una volta all'anno sulla base di dati che posso ricavare facilmente dal sistema informativo perché il sistema informativo sa questa cosa quindi il dato deve essere misurabile innanzitutto e poi deve essere definito in modo non ambiguo e su un intervallo di tempo esplicito Il buon esito dei tirocini, questo qua è un pochino più difficile, nel senso che ne vengono in mente tanti modi di misurarlo. Perché qua parla della situazione degli enti coinvolti, ma la situazione dell'azienda magari non coincide con quella dello studente. Noi ne abbiamo solamente tre da, da giocare, quindi dobbiamo sceglierne uno, quello che ci sembra più importante. Potremmo definire, potendoci giocare un indicatore solo, se io ne avessi cioè, la libertà di definire due o tre, definirei un indicatore di soddisfazione delle aziende definito come la percentuale dei tirocini conclusi presso questa azienda che, per, per i quali il questionario di valutazione abbia avuto delle risposte maggiori al del, non so, del 70% o di, no? una scala da 0 a 100, da 0 a 10, dipende da come è fatto il questionario. E poi una cosa analoga per gli studenti, il percentuale di tirocini che gli studenti hanno valutato in modo positivo. Eh, sarebbe sbagliato, concettualmente, statisticamente, dire che la soddisfazione delle aziende è uguale alla media delle risposte che hanno dato nel tirocinio nel questionario supponiamo che nel questionario ci sia una domanda del tipo siete stati soddisfatti? E lui deve scegliere una scala da 1 a 4. Per niente, poco, un pochino, molto. Allora c'è l'azienda che risponde 1, l'azienda che risponde 3, l'azienda che risponde 4, eccetera eccetera. Fare la media di questi valori non ha significato. È una scala ordinale. Sono valori per cui sappiamo che poco è maggiore di per nulla, ma se per nulla lo rappresento con 1 e poco lo rappresento con 2, non vuol dire che poco sia il doppio di per nulla, solo per il fatto che 2 è il doppio di 1. Io in quella scala indico 1, 2, 3, 4 per comodità, potrei indicare 7, 99, 3 miliardi e 12 milioni di miliardi. Sono rappresentazioni numeriche su cui si mappa una scala ordinale di valori che non è una scala numerica. Poi si fa sempre, eh. Se voi andate a vedere le statistiche del CPD dei vostri questionari, ciò che vedo io è la media delle risposte alla domanda 3. Sì, ma non mi dà nulla, no? Mi interessa magari avere la distribuzione delle risposte. Cioè, qual è? quanti studenti hanno risposto 1? Quanti studenti hanno risposto 2? Quanti studenti hanno risposto 3? Se cioè, capite che io, se io so che la media delle mie risposte, da 1 a 4, è... 2,5? Non mi dice se i miei studenti sono, per dire hanno risposto tutti 2-3, quindi più o meno soddisfatti, oppure metà studente ha risposto 1, fai schifo, e l'altra metà ha risposto 4 c'è il massimo. Eh, cambia, eh, l'informazione. Se io faccio una media di queste cose, butto via questa informazione. Allora, quando si parla di soddisfazione, bisogna sempre andare a estrarre definiamo quali sono le aziende soddisfatte. L'azienda soddisfatta è quella che ha risposto 3 o 4, tanto o tantissimo. E vediamo qual è la percentuale delle aziende che ha risposto 3 o 4. È statisticamente diverso il lavoro che stiamo facendo. Non stiamo mettendo insieme dei numeri che sono le risposte al questionario che non ha senso mettere insieme dal punto di vista del medico. Ma stiamo prendendo uno per uno le aziende e diciamo tu, sulla base di come hai risposto, sei soddisfatto o no? È chiaro che lì devo tagliare, devo definire delle soglie. E poi vado a contare sulle aziende quante hanno dichiarato di essere soddisfatte. Allora questo punto è un conteggio di entità che ha senso fare entità che soddisfano un certo criterio di soddisfacimento. Sarebbe sbagliato, proprio scientificamente, mettere un indicatore del tipo, eh, appunto, la media dei, dei, dei giudizi, è facile da calcolare, eh? Excel te lo fa, però non vuol dire che abbia un significato, perché se tu cambi la scala, ti cambia il valore, ti cambia la percezione di tutto. Quindi ricordiamoci sempre quando le scale sono numeriche, tipo i voti dell'esame, ha senso fare la, la media. Ma le risposte a un questionario di votazione non ha senso trattarle in modo numerico. Quindi in questo caso io direi, definendo azienda soddisfatta, l'azienda che ha risposto... diciamo eh, diciamo che la scala potrebbe essere per nulla poco molto e moltissimo o moltissimo alla domanda che ne so domanda 3 o domanda 4 mi è uscito un 4 eh, la vostra azienda è soddisfatta del tirocinio no, definiamo così questa azienda e allora a questo punto possiamo dire che il conteggio Percentuale, scusate, percentuale. Del. Non del numero di aziende, del numero di tirocini. In realtà questa domanda, sì, ho sbagliato a definire azienda soddisfatta. Dovrebbe essere azienda soddisfatta del tirocino. Perché l'azienda magari ha attivato 10 tirocini, di 2 è soddisfatta, di 8 no. Quindi è. Bisogna essere pignoli in queste cose, come in tutto, per poter definire un indicatore, no? Percentuale del numero di tirocini conclusi per i quali l'azienda sia soddisfatta del tirocini. Eh, valutata nell'ultimo anno accademico, nell'anno accademico precedente. Allora, percentuale, percentuale è una frazione. Se vado la soddisfazione, la soddisfazione voglio che sia indipendente dai volumi. Non può essere un indicatore che se i volumi sono doppi tende a crescere e se i volumi si riducono tende a diminuire che c'entra e la soddisfazione in qualche modo vorrà ra, rapportarla al, un, al denominatore alla quantità quindi ho una frazione con al numeratore il numero di tirocini conclusi con soddisfazione da parte dell'azienda al denominatore ho il numero di tirocini conclusi purché sia tutti quindi è una frazione questa di cui il numeratore è un sottoinsieme del denominatore. Conto un sottoinsieme del denominatore. Lo conto facendo riferimento all'anno accademico precedente, quindi un intervallo temporale ben definito, la data di fine del tirocinio è compresa tra il 1 settembre 2012 e il 31 agosto, o ottobre, non so quanto sia la data, non ricordo mai la data effettiva di cambio anno, E al numeratore conto il numero di aziende, il numero non di aziende, di tirocini conclusi sul cui questionario di valutazione l'azienda abbia risposto a quella domanda in quel modo. In questo modo mi svincolo da quante domande ci sono. Se domani aggiungessi delle nuove domande al questionario non mi modifica l'indicatore, perché se, io invece, se facessi invece una media di tutte le domande eh, sarebbe suscettibile anche di questo. In generale, quando uno parla di media, siate sempre sospettosi, eh? perché sono pochi i casi in cui ha senso fatto. Eh, L'ultimo caso è l'eventuale criticità della scelta del tutore accademico. No, abbiamo scelto di concentrarci su quest'altra dimensione del processo. Allora... Come la misuro questa? Ah, eh, sopra è ovvio che è facile misurarla perché sono tutti i dati che abbiamo nel processo. Qui la scelta del tutore accademico è fuori dal sistema informativo. No? Da un certo punto abbiamo detto che lo studente va alla caccia di un tutore accademico. Quando si sono messi d'accordo lo inserisce nel sistema e il tutore accademico approva. Se poi lui o lei fatica terribilmente a trovare un tutore accademico, io come faccio a vederlo qui? L'unica cosa che posso... Non, non posso, perché è un processo non gestivo. L'unica cosa che posso fare è andare a valutare i tempi. Cioè, se è una cosa che va liscia, probabilmente in una settimana deve trovarlo. Se vedo che ci mette tre settimane, allora posso andare a valutare il tempo che intercorre tra l'approvazione della richiesta e l'inserimento del futuro accademico. Quindi tra quando entro e quando esco da questo blocco. Qual è il tempo di permanenza all'interno di questa fase del processo, di questa attività del processo. Non mi soddisfa, è eh, come indicatore. Mi piacerebbe chiedere a quanti hai dovuto provare, quanti ti hanno detto di noi, quanti non ti hanno risposto. Ma non ce ne ho questi dati. O modifico il processo, lo arricchisco, se no su questo processo non li ho i dati. Potrei chiederlo qua sotto, nel questionario di valutazione dello studente. Però voi vi ricordate a distanza di 4 mesi, 5, quando avete fatto tutt'altro e mezzo, se quel tutore lì vi ha risposto subito? Sì, magari alcune volte le senti negative si ricordano, quelle invece non troppo negative no, quindi diventa il momento sbagliato forse in cui chiedere quella domanda. Chissà, prego, oramai ho concluso il tirocinio, non andiamo più a rimangare queste cose, no? Quindi o si decide, di far, gestire, o si decide perdone, di far gestire il sistema informativo anche questa fase di scelta che però diventa molto, uno potrebbe dire bah, facciamo in modo che il sistema informativo aiuti lo studente a scegliere il tutore, per cui anziché contattarlo privatamente lo studente attraverso il sistema informativo dice chiedi al professor tal dei tali e il professore risponde sì o no sul sistema informativo. E quindi ritengo traccia di quanti no ci sono, di quali sono i tempi di risposta dei docenti o cose del genere. Che è un po' oltre al fatto che è personalizzante, eh, è un po' difficile. Ad esempio uno dei criteri per cui io deciso di seguire o non un tirocinio è se, se ci capisco qualcosa o meno del lavoro che il la, la ragazzo deve andare a fare. Perché se non ci capisco niente è inutile che metta la firma e basta non sono neanche poi in grado di leggere la monografia perché parla di cose che ne so, di finanza, di cui non capisco niente e tante volte dal titolo del, della descrizione del tirocinio non si capisce perché sono molto generici allora devi parlare con la persona e dici senti ma là cosa ti hanno proposto di fare? questo, questo, quest'altro ah sì, bello, interessante, no, non mi interessa chiedi a quello là perché secondo me ci capisci di più È poi così la cosa nella realtà quindi a ah, formalizzare troppo questo non mi sembrerebbe una buona idea. Poi magari lo fanno l'anno prossimo. Quindi, l'unica cosa che ci rimane da fare è il tempo. L'unica cosa che possiamo facilmente misurare è il tempo e poi farci venire delle buone idee su come modificare il processo. Quindi, l'eventuale difficoltà della del dottore accademico, possiamo misurare il valore. Allora, anche qua abbiamo due, due, due scelte possibili. Ciò su cui possiamo lavorare è il tempo intercorso tra la richiesta, tra l'approvazione, della richiesta di tirocinio e l'inserimento del nome del tutor accademico. Questo non è ancora un indicatore, eh? è, ciò che la è la misura che possiamo fare nel sistema informativo. È il dato grezzo che riusciamo ad estrarre. Su questo è una misura relativa a un singolo, ti ciascun tirocinio. Da questa misura, dall'insieme di queste misure, dobbiamo definire l'indicatore. Allora, lo possiamo definire in due modi. Chiamiamo t uguale, lo definiamo così. Potremmo definire il valore medio di t nell'anno accademico precedente. Oppure potremmo definire, io su questi due sono quasi equi, l'altro potrebbe essere la percentuale dei tirocini nei quali T è maggiore di una settimana. Sono due modi no? di andare a definire un indicatore sulla base di queste misure. Uno è una misura puramente aggregata. Fammi vedere il tempo medio. Quindi in un caso ci vuole tre giorni, in un altro tre giorni, in un altro ci vuole un mese, facciamo la media di starota. Una media è facile da calcolare, facile da comprendere, ha il vantaggio che tende a nascondere i casi particolari. Se ho pochi casi totalmente fuori, non li vedo, sono anacquati. No. Così come chi ha tutti i 28 sul libretto e due di poi due di lì, nella la media può averli, non averli, può metterli, toglierli, cambiarli pochi elementi fuori dal valore medio di tutti gli altri, non spostano la mente. L'altro sì. modo potrebbe essere questo. Definiamo, o facciamoci un'idea di quello che per noi sembra un tempo di risposta normale e andiamo a contare quanti sono non normali, dando un approccio analogo a quello che abbiamo definito. Qui dipende da che cosa vogliamo evidenziare. In questo caso però è un caso in cui il valore medio ha significato. Perché la misura è una misura effettivamente numerica, il numero di giorni che sono intercorsi. E quindi ha senso trattarla in senso numerico. Quindi, mentre prima fare la media delle valutazioni non aveva significato, qui ha significato. Chiaro che se, se propongo di fare una media, o se propongo di misurare percentuali di anomalie, eh, ottengo due cose diverse, due visioni diverse di questo processo. Ma in questo caso entrambe avrebbero senso. Oh, è ovvio che qui ho fatto queste scelte perché ho fatto un ragionamento e ho detto queste mi sembrano le cose più importanti. Forse tra i vari esercizi che capitano all'esame è quello su cui c'è la maggior arbitrarietà dal, dal punto di vista vostro. Uno eh. ha le scelte, dico, ma ah, per me è importante qualche cos'altro. Mm. Ci poteva stare. Ok? Ci vediamo in aula all'esame. Gracias. Gracias.